A tutti e bentornati in questo nuovo video su Tony Gamer 17 Ragazzi oggi vi spiego come inserire quei tipi di filtri che vedete sempre nelle live ad esempio uh, quel filtro in scorrimento che dice benvenuto nella mia live oppure seguimi, donami e cose così è una cosa um, semplicissima, una procedura um, facilissima e nel titolo sì, ho scritto Streamlabs e OBS quindi in pochi minuti vi insegnerò come inserire Allora, innanzitutto andate a scaricare un'applicazione di nome Aspettate. H2R Graphics Eccola qua, la troverete online su internet su qualsiasi browser, la scaricate un'applicazione semplicissima allora cosa bisogna fare allora cominciamo a noi ci sì, io ad esempio so aspettate adesso vi faccio vedere meglio ok bene ecco qua come potete vedere li conoscete già però io adesso vi faccio vedere una cosa allora um, vediamo un attimo su Tic allora bisogna prima fare croma e poi show per vedere ok ecco come potete vedere c'è la barra sotto in scorrimento il filtro quindi uno vi insegno come aggiungere questi colori le scritte e tutto Due, vi insegno soprattutto come rimuovere questo schermo verde e tre, mi raccomando tenete sempre aperta questa scheda se fate così si blocca e è inutile tenerla là sotto eh. quindi fate così ok adesso andiamo su streamlabs ok su streamlabs questa scheda la devo mettere qui va bene allora su andate su aggiungi una nuova sorgente aggiungi una fonte quindi acquisizione finestra aggiungi sorgente aggiungi sorgente eccolo qua e su croma eccolo qui e fatto ok ok Andate qui sopra, ok, filtri, edit filter, nessuno, no, no, più, chiave cromatica, fatto, fatto, eccolo qua. E lo inserisco qui, ok? E lo blocco, perfetto abbiamo finito su Streamlabs lo stesso progettimento anche su OBS quindi su OBS ecco, su OBS ecco, cattura la finestra quindi io adesso sì, esatto più cattura la finestra ok Chroma. ok dove sono i filtri, più, chiave, croma. Ok, chiudi, fatto, semplice. Quindi ragazzi se vi piace, come vi ho spiegato, come inserire questo filtro, lasciate like iscrivetevi al mio canale mi raccomando seguitemi anche su Twitch perché ogni sera streamiamo qualsiasi cosa ma qualsiasi cosa io streamo CSGO, Rust, Warzone ma Warzone ormai possiamo anche abbandonarlo perché mi sta piacendo di più CSGO quindi ragazzi Uh, grazie a tutti per questa visione e noi ci vediamo ad un prossimo video, quindi ciao!